e obbligo di stampa le regole e i tempi da rispettare e la comunicazione lavoratori autonomi occasionali online servizi lavoro unico canale dal primo maggio e poi i chiarimenti dell'agenzia delle entrate sui lavoratori impatriati la discontinuità del lavoro dipendente è tra i requisiti per l'agevolazione e infine uno sguardo alla pagina dedicata all'economia dal corriere.it Partiamo subito dalla comunicazione smart working semplificata fino al 30 giugno 2022 con la proroga dell'ultimo DL Covid, l'articolo di Rosy Delia sulla comunicazione smart working semplificata fino al 30 giugno 2022 con la proroga dell'ultimo decreto Covid che stabilisce la tabella di marcia per una prima fuoriuscita dalle norme emergenziali. Si confermano le modalità utilizzate dall'inizio della pandemia Istruzioni sull'invio tramite il portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Vediamo quindi che per quanto riguarda la comunicazione smart working semplificata ci sarà fino al 30 giugno 2022. La data del 31 marzo, la fine dello stato d'emergenza, non segna la scadenza delle regole straordinarie previste dall'inizio della pandemia per l'accesso al lavoro agile. L'invio dei dati tramite il portale del ministero del lavoro e delle politiche sociali e il via libera anche in assenza di accordi individuali la proroga è arrivata con l'approvazione dell'ultimo decreto covid che stabilisce la tabella di marcia per una prima fuoriuscita dalle norme emergenziali continuiamo con i registri contabili elettronici e l'obbligo di stampa con le regole e i tempi da rispettare ancora una volta nell'articolo di rosi delia sui registri contabili elettronici l'obbligo di stampa subentra dal terzo mese successivo alla dichiarazione dei redditi a eccezione dei casi in cui a richiederlo sono gli organi di controllo a ribadire le regole da seguire è l'agenzia delle entrate con la risoluzione numero 16e del 28 marzo 2022 per quanto riguarda i registri contabili elettronici in base alle regole attualmente in vigore non c'è l'obbligo di stampa fino al terzo mese successivo alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi fanno eccezione solo i casi in cui gli organi di controllo richiedono la documentazione in formato cartaceo. Nel frattempo però è necessario rispettare le norme relative alla conservazione digitale dei documenti. E poi per quanto riguarda la comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali online Servizi Lavoro Unico Canale dal 1 maggio la comunicazione sui lavoratori autonomi occasionali Viaggia Online dal 28 marzo 2022 ovvero da ieri è attiva l'applicazione dei servizi lavoro per eh, inviare i dati richiesti. Fino al 30 aprile sarà possibile anche utilizzare l'email per comunicare le informazioni. Dal 1 maggio sarà l'unico canale ammesso, lo chiarisce l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota numero 573 del 2022 e poi i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sui lavoratori impatriati, la discontinuità del lavoro dipendente tra i requisiti per l'agevolazione, per l'accesso all'agevolazione si deve rispettare appunto il requisito della discontinuità tra il precedente lavoro e quello successivo al rientro in Italia. Lo spiega la risposta all'interpello numero 159 del 28 marzo 2022 dell'Agenzia delle Entrate. Il documento di prassi chiarisce le condizioni che verificano la continuità e fanno perdere il regime speciale. La discontinuità è quindi uno tra i requisiti per l'accesso all'agevolazione, lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nel documento di prassi in oggetto. Per l'accesso al regime speciale, il dipendente non deve essere stato residente in Italia per i due periodi di imposta precedenti al trasferimento, deve trasferire la propria residenza nel territorio italiano e deve svolgere l'attività prevalente in tale territorio. Non possono beneficiare dell'agevolazione i lavoratori per cui si verifica la continuità con la posizione pr lavorativa precedente il documento di prassi spiega quali sono i parametri per verificare il requisito in questione infine diamo un'occhiata alla pagina dedicata all'economia dal corriere.it che apre sulla crisi energetica dai giacimenti padani alla tap tutti gli errori dell'italia sul gas e sull'energia nell'articolo di ferruccio De e poi per quanto riguarda invece il super bonus al 110% lavori in casa rincari lista d'attesa sempre più lunga cosa fare e i numeri del giorno 1,2 riguarda l'istat nelle città 1,2 gradi in più rispetto al 2000 e poi l'8% invece riguarda il petrolio il prezzo scende dopo il lockdown a Shanghai e perde quasi l'8% attesa per l'OPEC plus e ancora pubblica amministrazione dai bonus ai pagamenti, tutti i servizi in un'app, come sarà la svolta digitale? L'articolo che vi segnaliamo quest'oggi è proprio quello in apertura, caro bollette dal gas in pianura padana alla TAP, gli errori da non ripetere di Ferruccio De Bortoli fa uno spaccato su quella che è la condizione italiana a livello energetico ed in particolare le scelte che sono state operate sia a livello nazionale sia per accordi internazionali nell'analisi si ripercorrono le tappe che hanno portato l'Italia ad essere dipendente dal gas russo e appunto vengono analizzate le possibili alternative che tuttavia non sono di immediata realizzazione